Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi voglio parlare di BK ragazzi, BK è il rapper che ha inciso la mia intro, la intro più bella di youtube italia a mio avviso, che ha tirato fuori un nuovo brano ragazzi quindi passate sul suo canale, vi lascerò il link del suo canale nel commento in primo piano, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina ragazzi e in questo video ragazzi vi lascerò una breve breve clip video eh, che voglio dedicare ad alcuni eh, stalker del mio canale. Quindi detto questo ragazzi mi raccomando passate al suo canale un saluto al prossimo video. Con l'essico io bevo WD40 Letteralmente ignorante e sincero Ma sopra le barre di foto sul serio Shhh, Credi che non vada bene dire mezza e sega Quelli che si credono pantere Quando invece son gattini dietro i cellulari Fanno mille scene